Un semplice trucchetto per le tue storie di Instagram con iOS 15 per iPhone. Prova a fare una storia, abbassa la tendina e come per magia apparirà la telecamera di Instagram. Clicca sopra e... Ora potrai avere tutti gli effetti video e ritratto per le tue storie. Se ti è piaciuto clicca mi piace e seguimi per altri nuovi tips.